dice Oriana campo sui miei diritti d'autore e ne vado fiera ai miei diritti d'autore ci tengo ma non scrivo per soldi guardate bene questa differenza perché è importantissima tutto ciò che ho scritto nella mia vita non ha mai avuto niente a che fare con i soldi mi sono sempre resa conto che a scrivere si influenzano i pensieri e le azioni di chi legge più di quanto si influenzino con le bombe o con le baionette e la responsabilità che deriva da tale consapevolezza non può essere esercitata pensando ai soldi o in cambio di soldi. Non lo faccio per soldi. Non accetterò mai di farlo per soldi. Ma cosa vuol dire non farlo per soldi? Vuol dire non avere quella motivazione. E questo è importantissimo. La maggior parte delle, pers delle, delle persone, sia che ho conosciuto, sia delle persone che per esempio scrivono, scrivono su eh, Facebook, commentano, mi scrivono via mail, Fanno le cose per soldi. Il loro lavoro lo fanno per soldi. Spesso sono delle persone che non sono contente di fare le cose per soldi. Cioè non fanno un lavoro, non svolgono un mestiere che a loro piace, ma svolgono un mestiere perché hanno bisogno di mantenersi, di pagare un affitto e di mantenere la famiglia. Un'impietosa legge dello specchio, direi. Le persone che criticano di più gli scrittori che guadagnano dai loro libri sono quelle persone che nella loro vita fanno il loro lavoro per soldi. Sono costretti a fare un lavoro per soldi. Quindi che cosa succede? Io sono una persona che lavora in ufficio, si fa, qui a Milano so che si fa anche 10 ore al giorno in ufficio, non lo vorrei fare, cioè non è la cosa migliore della mia vita, me lo faccio andare bene, poi magari ho altre passioni nella vita, ma questa cosa la devo fare per poter pagare l'affitto, per poter continuare a mantenermi. Allora dentro cosa succede? Che si accumula una frustrazione, più o meno inconscia, a volte conscia uno lo sa, a volte uno neanche lo sa ma questo fa sì che poi vada a criticare altri per dire quello fa le cose per soldi Berlusconi fa le cose per soldi Briatore fa le cose per soldi o per passare poi agli scrittori a chi, chi fa cose anche nell'ambito New Age chi fa il terapeuta, anche chi fa il terapeuta viene spesso criticato, eh il vero terapeuta non lo fa per soldi il vero guru non fa le cose per soldi Però nessuno fa le cose per soldi perché ce l'hanno così tanto con chi fa le cose per soldi? cioè a loro cosa gliene frega? capite che è frutto di una frustrazione, poi vai a, vai a vedere, perché vi ripeto, ho conosciuto tante di queste persone, vai a vedere le loro vita e loro stessi ti dicono no, a me il mio lavoro non piace, cioè loro sono costrette a fare le cose per sole. Qual è il sintomo per capire se state facendo qualcosa che vi piace o no? La mattina ti alzi e sei contento di alzarti o no? Sei contento di alzarti dal letto pensando a dove devi andare? Questo indice del fatto che avete avuto successo oppure no nella vita. Da questo dipende, non da quanti soldi, quanti soldi dipenderà dal, dal, dal mestiere in particolare. Io scrivo per esempio in, un, in quella che è una nicchia di mercato, quindi quello che il guadagno sarà non meno di una certa cifra e mai oltre una certa cifra, perché è una nicchia di mercato. Saviano scrive a un altro livello perché raggiunge un altro mercato, quindi per lui la cifra che guadagnerà sarà un'altra. Ma cos'è che ci rende due persone felici? Che stiamo facendo tutte e due una cosa una cosa che ci appassiona, cioè la mattina mi alzo e sono contento che vada al computer a scrivere è questo che ci accomuna, non la quantità di soldi non è che uno è più felice dell'altro perché ha più soldi io sono convinto che anche a Roberto Saviano non gliene frega niente dei soldi è un effetto collaterale del successo che ha avuto che gli è piombato addosso perché ha scritto una, una cosa che poi è piaciuta a tante persone l'obiettivo è la felicità se no non sei ricco e non sei nessuno soprattutto, non hai ottenuto nessun successo se non sei contento. E quando sei contento non vai più a vedere il conto in banca. Ma quando sei contento non hai, non hai più il problema. Cioè, non è che devi guardare se pagherai a fine mese l'affitto oppure no questo mese. È, è già dato per scontato. Voi pensate alle cose del padre vostro. E tutto il resto vi sarà dato in aggiunta, c'è scritto nel Vangelo, in aggiunta, tutto il resto viene dato in aggiunta. E le cose, c'è scritto, vanno date, vanno offerte per dono, per dono, che tradotto è gratis, gratuitamente, significa questo, gratuitamente non significa che se fate i terapeuti dovete regalare qualcosa alle persone, gratuitamente vuol dire offrire qualcosa per dono, come dono. Cioè dentro di voi voi state donando qualcosa e l'altro vi dà dei soldi per questa cosa che voi state donando. E questo è importante, io lo faccio perché mi sento di farlo, questo deve esserci dentro di voi. Allora siete persone realizzate, allora cominciamo a sfatare un po' di miti. Se sei spirituale devi rifuggire i soldi, se sei spirituale non devi fare le cose per soldi, è una cosa diversa. Non puoi permetterti di fare le cose per soldi non possono essere i soldi a guidarti. Qua dice una frase bellissima la responsabilità che deriva da tale consapevolezza non può essere esercitata pensando ai soldi o in cambio di soldi cioè il fatto che tu sappia, la consapevolezza è questa, il fatto che tu sappia che con le parole si cambia il mondo con le parole si cambia il mondo più che con i proiettili perché i proiettili sono una conseguenza, la gente va a sparare per una filosofia di base per un pensiero di base, non vanno a sparare a casa quindi loro già sono stati cambiati da delle parole dette da qualcuno o scritte da qualcuno. Sono le parole, sono i pensieri che cambiano il mondo, che muovono le masse, sia in positivo sia in negativo. Si creano grandi movimenti spirituali, ma si creano i più grandi fanatismi nel mondo a causa delle parole e di chi è in grado di usare le parole. Il denaro è un dovere, non un piacere. Deve diventare un dovere e non un piacere. Slegato dal piacere. Ai tempi delle caste in India, chi si occupava della parte commerciale, cioè quella, quella, quello strato, quella fascia della società che si occupava dei soldi, lo faceva per dovere, così come i bramini facevano le cose per dovere, così come tutte le caste, ognuno occupava un tempo e uno spazio consapevole del suo dovere verso la società. Quindi lo stesso dovere che prov provava dentro di sé il guerriero, che combatteva per dovere, Cosa significa quando un, un guerriero combatte per dovere? Avete presente? Vuol dire che non odia il nemico. Cioè, non combattevano contro un'altra nazione o contro un altro gruppo di persone, anche all'interno della stessa nazione, perché li odiavano e ce l'avevano con loro. Il vero guerriero non combatte per quel motivo. Combatte perché è il suo dovere. È diverso. È diverso. Se combatti per difendere la patria, combatti perché è il tuo dovere combattere. Cioè, in loro c'era la consapevolezza che erano nati per combattere. Non ci provavano gusto. Cioè, all'epoca, se, se tu combattevi per il gusto di combattere, o accumulavi soldi per il gusto di accumulare soldi, quelli intorno a te capivano che c'era qualcosa che non andava. Succedeva. Ma eri quello sbagliato. Eri il matto. Oggi no. Oggi è la norma. Faccio i soldi perché? Beh, per i soldi. Poi qualcosa da fare lo troverò. Insomma. In qualche modo li userò. Questa è la mentalità di oggi, uno non cerca di guadagnare soldi perché ha questo dovere, perché ha dei progetti ben precisi nella testa e ha dei progetti di servizio, cioè si rende utile alla società, perché all'epoca c'era anche il senso della società e delle varie caste, sembra, quando ne parliamo, sembra quasi che tornando indietro nel tempo ci fosse qualcosa di sbagliato, oggi invece che siamo tutti uguali, che non è vero, le differenze maggiori ci sono oggi e non allora, però lasciamo perdere questo discorso oggi sembra che siamo tutti uguali quindi abbiamo fatto un passo avanti no, non è così allora c'è il senso del dovere oggi non più oggi ognuno per sé è letteralmente così ognuno per sé e gli altri che si fottano cioè punto primo tu devi capire come metterti al servizio cioè dove puoi essere utile perché i soldi ti arrivano se tu sai dove collocarli C'è bisogno di migliorare una certa società, perché il miglioramento della società fa parte dell'evoluzione, un'evoluzione su cui non abbiamo controllo, l'evoluzione c'è e va avanti. O voi lavorate per l'evoluzione o venite calpestati, travolti dall'evoluzione. Allora potete decidere di lavorare per l'evoluzione, di lavorare per il miglioramento. E questo significa mi metto al servizio, mi metto a servizio tutti i giorni, allora, a seconda di quelle che sono le vostre capacità, diventate canali per questo miglioramento. Nel vostro ambiente. Ovviamente, a seconda di quelle che sono le vostre capacità. Se siete in grado di, di, di parlare a quattro occhi con i petrolieri arabi, eh, o con i grandi capi di Stato, allora farete quel tipo di vita, allora nascerete in quei posti e deciderete il prezzo del petrolio. Ma sapete che attributi bisogna avere per, per svolgere quei ruoli? Io non, io non riuscirei, io non riuscirei ad andare in un posto a parlare con Trump, con Obama e con altri due o tre miri arabi e dire ok, allora, il petrolio, quanto lo vogliamo far pagare quest'anno? Sapendo che le vostre parole smuovono eserciti in tutto il mondo, perché se tu sei felice e nella tua vita già fai qualcosa solo per passione, e poi guadagni più o meno tanti soldi, dipende anche da quella tua missione, c'è chi si fa i miliardi e c'è chi guadagna giusto per, per mantenersi, ma segue la sua passione. Quella persona non verrà mai a rompere le scatole a te, non, verrà mai a, non andrà mai da un altro a rompergli le scatole e a dirgli, non andrà mai da Berlusconi a dire tu fai le cose per soldi, perché non gliene frega niente, perché è una persona felice, quando sei felice non rompi le scatole agli altri, è uno dei primi sintomi della felicità, <ride> cioè non, non accumuli astio dentro, sì, ma oggi nella New Age fanno tutto per soldi. Tutto così, fanno tutto per soldi. Poi tu che mestiere fai? Lavoro in ufficio, mi occupo di contabilità. È la tua passione. Sì. Che poi non riesci a dire la verità. Sì, lo desideravo fare già da bambino. Speravo di poter lavorare in ufficio 10 ore al giorno e occuparmi di contabilità. O in missione di dati nei database, non vedevo l'ora, gli altri bambini volevano diventare <ride> chi il calciatore, chi l'astronauta, io volevo diventare commercialista, io volevo diventare ragioniere, uno ricco, uno realizzato, non è uno che ha un grande conto in banca, è uno che è realizzato, è uno che si alza la mattina ed è contento, quando è che Adesso stavo provando a immaginare anche la mia vita. Quando è che uno si alza la mattina e, e non vede l'ora? A me, per esempio, in modo eclatante, eh, poi adesso lo faccio normalmente, ma in modo eclatante, entusiasta, e mi ricordo della prima fidanzatina, pensavi la mattina andavi a scuola incontrarla. Altro che spegnere la sveglia, dire a tua madre, no, non voglio, voglio andare a scuola. Stavi dal letto, oggi la vedo. oppure quando mi allenavo, che andavo ad allenarmi, quindi vivevo per quello, facevo atletica, e quindi la mattina ero contento, andavo, oh, oggi mi alleno, oggi faccio questo, questo, e schizzavi dal letto. Ecco, a quanti di voi succede questo per andare a lavorare? E soprattutto, perché non succede? Perché viviamo in un mondo dove non succede? È pazzesca questa cosa, perché non si alza dal letto, apre gli occhi, dice, cavolo oggi devo... Oggi vado in ufficio. <ride> Ma guarda che ci vai tutti i giorni. <ride> Amore, non esaltarti così. Lavori lì, quindi vai anche domani. Se insisti ti fanno andare anche sabato e domenica. E lavorare sabato e domenica. Quanti non, non vedrebbero l'ora? Cavolo oh No, domani è sabato e non posso lavorare. Ma sì, è così, è come se a me dicessero, no, non puoi scrivere per una settimana. Io per fortuna anche quando vado in ferie posso scrivere. Non ce la farei a non scrivere per una settimana. Cioè starei male. Invece la maggior parte delle persone non vede l'ora di non poter fare il suo lavoro. Di avere una settimana di pausa dal suo lavoro. Capite? Io ci scherzo su, ma non, non sto scherzando. Cioè è questa, questa è la situazione. Allora mi chiedo perché deve essere questa? Magari non è così per tutti voi, ma conoscete tutti quelli intorno a voi che, che lavorano in questo modo. Perché? Molti mi dicono, non può essere così per tutti. Sotto un certo aspetto avete ragione. Sì. Ma voi cominciate. Ci sono troppi <ride> libri in giro e troppe persone che dicono, tutti possono diventare leader, tutti possono diventare ricchissimi, tutti possono avere successo, possono parlare in pubblico. Chiunque può parlare in pubblico. Non è proprio così. Cioè, a un livello base, sì, tu prepari una persona, anche la meno dotata, per un anno, eh, gli stai dietro, alla fine ti fa un discorso in pubblico, ma è un'altra cosa rispetto a essere dotati per parlare in pubblico. Non diventi un grande leader che parla in pubblico perché hai fatto il corso. Certo, ci sono delle indicazioni che ti possono portare a raggiungere un risultato minimo, e quello è vero. Ognuno può diventare, se addestrato bene, un team, il team leader nella sua azienda, ma essere Bill Gates è un'altra cosa. E eh, eh, basta, vabbè, grazie. grazie. Eh, se vi siete divertiti, grazie a voi.